Benvenuti, uh, vi presento Ethel Cogliani, biologa nutrizionista specializzata nel gestire le malattie infiammatorie autoimmuni degenerative, autrice dei libri Dietro la malattia, Tiroide X-Files, Supervivere nel XXI secolo e Paura, che credo sia l'ultimo, e fondatrice del metodo Immunoreca. Benvenuta Ethel Grazie infinite! Eccoci qui. Allora, ehm, oggi, Ethel, parliamo di un po' di, di argomenti. Sì, sono in qualche modo correlati alla carne, ma in realtà ci interessava parlare di un aspetto che forse può tornare utile, anzi, senza il forse, può tornare utile a chi sta guardando il video, a chi ci ascolta, visto che andiamo incontro, diciamo, alle festività natalizie, quindi anche un po' alle abbuffate. Allora, io eh, parto con la prima domanda e poi ti lascio parlare. Ehm, parliamo di questo, la frequenza dei pasti è il fattore meno sì. considerato dell'alimentazione. In realtà è probabilmente mm -hmm. eh, il più importante anche prima di, eh, di quanto mangiare e che cosa mangiare. Allora, assolutamente sì. Assolutamente sì, tant'è che è un, uno degli argomenti più discussi a livello dell'alimentazione e ci sono veramente delle correnti di pensiero infinite, cioè nel senso si potrebbe parlare per ore di quante sono. Molte di queste in realtà si basano su assunti sbagliati. Diciamo che le correnti di pensiero vanno dal mangiare 5-6 volte al giorno, okay, al mangiare in modo intermittente, quindi il classico digiuno intermittente che adesso sta andando molto di moda, quindi un 16-8, quindi eh, diciamo che ridurre i pasti in una finestra della giornata un po' più ristretta delle 24 ore, al, un pasto al giorno, eccetera eccetera. In realtà tutte le, queste filosofie Uh, diciamo che molto spesso si basano su degli assunti sbagliati soprattutto quelle con la frequenza molto alta dei pasti okay? okay. tant'è che partono da, dal fatto che uh, do, ogni 2-3 ore bisogna mangiare perché sennò abbiamo il calo glicemico questa cosa è, si basa su, sul fatto che noi mangiamo schifezze Okay? Quindi in realtà è il principio base, quindi l'alimentazione su quale si basa questa, ehm, eh, diciamo questa, uh, questa filosofia del mangiare eh, in continuazione, è già alla base sbagliata, diciamo, quindi diciamo che andrebbe cancellata totalmente. Invece per quanto riguarda il discorso del mangiare, intermittenza, 16, 8, 24 eccetera, cioè, cioè, eccetera, digiuni superiori alle 24 ore e quant'altro, in realtà eh, andrebbe ehm, vista non tanto co come un assunto, un imperato, dice devi mangiare mm. per stare bene due volte al giorno, devi mangiare per stare bene una volta al giorno, devi… Cioè, più che un interact in questo modo, con una linea di tendenza, una linea di tendenza che, che permetta alla persona di capire se sta mangiando bene o no. Perché? Perché in realtà una buona alimentazione porta naturalmente alla um, indipendenza dal cibo. Quindi, se tu mangi bene, naturalmente non avrai fame in continuazione. Se invece tu mangi male, naturalmente vai, cali glicemici, cali di energia, cali di qua, cali di là, per cui ogni tanto devi introdurre qualcosa per ritirarti su. Okay? Quindi in realtà um, l'idea di, di dare delle uh, regole tipo ips ed cioè lo dice il guru di quello, di quell'altro, eccetera, eccetera, non ha senso, perché in realtà mangiare è un ascoltarsi. Capire quali sono gli equilibri tra il far bisogno del corpo e il tempo che ci vuole per arrivare eh, in un posto in cui puoi mangiare, preparare da mangiare. Cosa... In realtà è un equilibrio continuo. E in realtà tutto parte, infatti per me questo è, vuol dire mangiare, ascoltare se stessi. Okay. Quindi capire quando c'è bisogno e quando no. Il fatto che ad esempio ci siano eh, alcune eh, delle filosofie de, de, della frequenza dei pasti dicono che bisogna mangiare sempre la mattina, ma chi l'ha detto? Uno si sveglia, non c'ha fame, perché devi mangiare? Mm -hmm. Oppure dice bisogna mangiare sempre agli stessi orari e che siamo come i cani che dobbiamo andare a fare la pipì sempre allo stesso orario, cioè nel senso se io ho fame alle 4 del pomeriggio ma non ho fame all'una, ma chi mi vieta di fare pranzo alle 4 del pomeriggio? Cioè è, è più o meno l'equivalente della poppata richiesta, ok? Delle, sì. delle varie... delle delle fazioni, ok? Ci sono le fazioni pure nello svezzamento dei bambini e cosa certo, su questa cosa e si apre un ed, mondo Ed è la stessa cosa, in realtà paradossalmente è la stessa cosa. Perché siamo, noi mamme, siamo tanto eh, portate alla poppata richiesta? Perché sappiamo che il bambino, se ha fame, deve essere nutrito in quel momento lì. E perché quel principio non si può applicare pure agli adulti? Punto non Sella si domanda. sa. Questa cosa eh, è è una cosa che io non riesco a capire perché siamo talmente tanto attenti, magari appunto fino a che siamo piccoli, tutto a posto. Man mano che cresciamo dobbiamo prendere le bastonate. Io questa cosa <ride> mh, la ignoro su que questa particolare <ride> eh, psicologia delle persone. Vabbè, comunque, diciamo che, che è questo: se uno mangia bene, regolarmente bene. Il corpo naturalmente dovrebbe essere portato a mangiare una o due volte al giorno. E questo l'ho attestato. Su di me, sui miei pazienti, ne ho, ne ho diverse centinaia, quindi non è uno o due. Okay? Quindi e diciamo di un che uh, molto è molto rilevante. Un... Sì, sì, sì, assolutamente. E questa cosa io ho visto che a prescindere da quello che io dicevo e ritenevo fosse giusto per i miei pazienti, in realtà eh, dando le giuste indicazioni alimentari loro naturalmente raggiungevano uno o due pasti al giorno, naturalmente. Poi magari c'era il periodo in cui facevano tre pasti, ma eh, era... Era raro, E questa cosa qui eh, è molto particolare e fa capire come in realtà il corpo naturalmente raggiunge il suo equilibrio se gli vengono dati gli strumenti eh, adatti per raggiungere questo equilibrio. Faccio un esempio sì, mio, l'esempio okay, che ho più vicino in assoluto, che è la mia, che, che praticamente è praticamente come io sono evoluta nell'alimentazione. Mm -hmm. Perché comunque io prima ho iniziato con me, con la mia famiglia e sì, poi sì. l'ho introdotto questo metodo Uh, all'interno della mia professione praticamente io quando ho iniziato a mangiare diciamo così come promulgo con i miei pazienti e come divulgo uh, diciamo regolarmente uh, mangiavo come tutti gli altri, mangiavo pane, pasta, pizza latte, biscotti, cose cioè, siamo cresciuti okay. tutti quanti nella stessa società certo. non è studente? e pesavo 11 kg in meno mm. mi vedi? Non è che sono cicciona adesso giusto mm. per farvi capire Pesando 11 kg in meno praticamente mi facevano la radiografia mettendomi contro luce, cioè nel senso pesavo 41 kg, cioè una cosa che a pensarci, pensar cioè dico ma ero trasparente, non, ammetto non mi ricordo neanche come, come poteva essere 41, eh, 11 kg fa, okay. adesso attualmente oscillo tra i 49 e i 52 mangiando di meno, con meno frequenza e facendo digiuni anche ad esempio mi hanno preso in giro per diverso tempo ho fatto un digiuno di sette giorni e mezzo dice ma che hai fatto? ma che scompari? non, non fare queste cose oddio santo cioè, mi hanno mi hanno Ci fatto questa, questa cosa mi hanno... su un sul digiuno esatto, esatto esatto io nonostante io faccia digiuni regolari tutte le settimane nonostante li faccia comunque nella versione più estrema del digiuno quindi Uh, di, secco, quindi in versione senza bere e senza mangiare senza acqua, nonostante senza... sì esatto, cose varie, nonostante tutto, in realtà il mio peso ha... ho acquisito peso in questi due anni e mezzo in realtà la mia media eh, due, anni, due anni e mezzo fa quando ho iniziato a fare i digiuni pesavo 49 kg adesso ne peso 52 di muscolo, eh? cioè non è che sono ingrassata si vede, no? Che non, non sono assolutamente, graffa. Assolutamente, okay, assolutamente. ok, quindi diciamo che è una questione proprio di struttura, ok? Tant'è che appunto una cosa che le persone di cui hanno paura, soprattutto le persone molto magre nel digiuno, è che ma se non mangio dimagrisco, no? Guarda, mm -hmm. nel senso io sto prendendo peso, sto prendendo struttura non mangiando. Quindi in realtà questa, se uno dà la giusta quantità di cibo eh, al corpo e gliela dai con meno frequenza è meglio, è ovvio che se ti denutri è un'altra cosa, ma io se, quando mangio, mangio, mangio. Non lo vado a raccontare, lo cioè mangio. La gente dice: eh, cioè, senso, A te conviene compre, comprarti un guardaroba che non mettarti a pranzo, dico così, scusatemi, <ride> non volevo. <ride> okay. Quindi quando si mangia, si mangia. E, praticamente eh, questa cosa ovviamente. Ehm, è il paradosso che io quando pesavo 41 kg mangiavo 5-6 volte al giorno ah, questo bene. è il grande paradosso e okay. possiamo... adesso mangio 5-6 volte a settimana certo, cioè. possiamo dirlo Eter quindi in maniera chiara che il digiuno non fa male cioè naturalmente se fatto con un esperto un biologo nutrizionista qualcuno che sappia quello che sta facendo non fatto a caso perché magari tutto ciò che viene fatto a caso non è mai consigliabile perché si rischia di fare anche dei danni però possiamo Altrimenti. dirlo che non Altrimenti. fa male, anzi, anzi. Allora, il digiuno, come ogni cosa, è uno strumento, cioè nel senso. Eh, hai lo strumento dell'alimentazione, hai lo strumento delle integrazioni, hai lo strumento uh, del digiuno, e come ogni strumento devi saperlo utilizzare. Cioè, nel senso, uno non, non utilizzerebbe mai un trapano per mettere un chiodo. Certo. Certo. Ok, perché, perché non è, lo strumento non è funzionale per lo, per lo scopo. Quindi in realtà è soltanto l'errore che si può fare nell'utilizzo di qualsiasi strumento è utilizzarlo in modo improprio, molto banalmente. In realtà il digiuno ha una potenza enorme, ma allo stesso tempo eh, diciamo che eh, molte persone eh, sottovalutano l'attenzione che devono metterlo nell'utilizzarlo. Ok. è più o meno come se prendi un martello e non stai attento mentre pianti il chiodo è ovvio che poi ti dai la martellata sul dito Ed vale per ogni strumento poi appunto uno cerca di banalizzare per far capire il concetto ma qualsiasi certo. strumento può essere avere i suoi pro e i suoi contro e il digiuno è, è una delle cose più sottovalutate molte persone dicono ma che ci vuole a smettere di mangiare? <ride> ma non è la parte fisica è che il tuo corpo poi, che cosa fa durante il digiuno? Si depura. E se tu sei intossicato, gravemente intossicato, e ti depuri troppo velocemente, esistono dei filtri all'interno del corpo che si intasano. Fegato, reni, cose varie. Quindi in realtà bisogna magari introdursi gradualmente nel digiuno in modo che la disintossicazione avvenga gradualmente e non intasi i filtri. E questa cosa a pochissimi ci pensano. Okay, una... Per dire. Una persona che volesse, diciamo, provare questo digiuno, cosa dovrebbe fare? Naturalmente, oltre ad informarsi eh, da te sui tuoi canali, e, insomma, andando a vedere le informazioni che tu già hai, anche att attraverso i libri, la rivista, cosa dovrebbe fare per cominciare? Allora, allora, dal mio punto di vista, la prima cosa che bisognerebbe fare è impostare una corretta alimentazione. Ok. Cosa si intende per corretta anche qui? Ci sono 20.000 diatribe, tantissime diatribe, perché c'è chi pensa che la, veterin la, la, la, la veterinaria, scusami, la mediterranea, mm -hmm. ok, eh, sia la, la, la versione migliore, sì, assolutamente, poi c'è chi, no, il veganesimo e cose varie, mm -hmm. poi c'è chi dice uh, la carnivora, la paleo, le varie declinazioni e cose varie, c'è chi dice la fruttariana, c'è chi dice... Anche questo è un mondo enorme da, da esplorare, che vale la pena in realtà uh, capire meglio. Uh, diciamo che la mia, esperienza, la mia esperienza con i miei pazienti è quella che l'alimentazione, con prevalenza carne, pesce, uova, okay, è l'alimentazione base migliore per affrontare il digiuno. Questa qua è la mia esperienza personale. Uh, diciamo che um, l'esperienza l'ho avuta, tra l'altro, uh, perché ho fatto un digiuno, il mio digiuno più importante, l'ho fatto insieme al massimo rappresentante uh, del digiuno a livello mondiale e è stato il digiuno per cui mi hanno preso in giro per parecchio tempo, anzi ancora, Continuano a prendermi in giro per questa cosa. E, e quello che eh, è emerso praticamente in questi sette giorni è che molte delle persone eravamo circa erano più di 30 persone, 35-40 persone, adesso non mi ricordo eh. bene. Ma praticamente eravamo, eh, a parte che da diversi paesi del, dell'Europa, eh, ma molti eh, erano filo vegetariani, vegetariano vegani. Okay. Eh, molti mangiavano mediterraneo base, cioè quello che mangiano normalmente le persone. Pasta, Io ero pane. Sì, pane, pasta, senza, senza troppo pensare a che cosa stanno facendo, cosa stanno introducendo nella bocca essenzialmente. Io ero l'unica di estrazione carnivora, okay? prevalentemente carnivora, okay. quanto ne è. E questa cosa è stata molto interessante, perché in realtà all'inizio del digiuno molti avevano, cioè qua, tutti, non molti, tutti avevano un peso superiore al mio. Quindi arrivo io che, eh, eh, cioè, cioè, ero un mastecchino, dice questa qua che ci viene a fa' qua, cioè nel senso. Vabbè. Sempre perché <ride> associano il digiuno fatto. al dimagrimento. Ah, alla perdita di peso, alla perdita di peso, sì. Che Anche questo è un falso mito, perché in realtà il digiuno è stabilizzatore, non è dimagrante o ingrassante, è uno stabilizzatore. Quindi fa quello che deve fare. Punto. Okay. Però veniamo al racconto, che è sì. una cosa carina. Prima mi, mi, mi hanno guardato tipo, tipo UFO, dice che cosa ci sta facendo qua questa qui, varie, E immagino, io mi immaginavo tutte le vignette, diranno questa qua scomparirà nel frattempo, deve fare 7-8 giorni, 9 giorni di digiuno, questa scomparirà, Vabbè. Alla fine dei sette giorni, sulla bilancia, pesavo 5 kg in meno e in media ho perso meno chili di tutti gli altri. Gli altri C'è gente che ha perso anche 20 lo giusto per far capire. Wow. Ma la differenza tra come l'hanno perse loro e come l'ho perso io era proprio nella struttura di ciò che è andato ad essere mangiato dal digiuno loro hanno perso sicuramente massa grassa assolutamente ma hanno perso anche molta massa magra tant'è che avevano, alcuni avevano proprio la pelle attaccata alle ossa alla ah, fine okay. del digiuno era una, non era piacevole vederli poi mm. hanno ripreso tutto quanto cioè, insomma, io l'ho ho visti dopo mesi non è che hanno mi è rimasta questa pelle attaccata alle ossa, insomma, quindi comunque si riprende la struttura. Ma la cosa bella è stata che io alla fine di sette giorni mi hanno guardato e dice ma tu hai mangiato durante i sette giorni, Se non è possibile, perché in realtà io la, la parte della struttura muscolare l'avevo mantenuta, cioè io stringevo il bicipite e c'avevo ancora il ancora. bicipite che si... Sì, quindi diciamo che dice, ma ci cioè, sta prendendo in giro, di la verità che ti sei mangiato il di contrabbando. Dico, guardate, io sono salita sulla bilancia e ho perso 5 kg, se avessi mangiato le bistecche 5 kg non l'avrei perso. E quindi c'era questa eh, percezione diversa sul mio corpo, cioè il mio corpo in realtà aveva mantenuto la sua struttura, cosa, cosa che loro, nessuno di loro, quindi diciamo che una su 30-40 persone mi, mi fa dire plausibilmente che comunque la dieta carnivora mi ha aiutato a sostenere un digiuno così lungo, dandomi le risorse... Okay. per avere uh, quel, cam quel cambio metabolico ve veloce quella uh, conservatività della mia massa magra e cose varie che loro invece non hanno avuto okay. Quindi tutto quello che, posso dire è che a sì. quello che mangiavano prima di cominciare il digiuno cioè questo effetto esatto. diverso è dovuto a quello esatto dal mio punto di vista è questo quindi la prima preparazione del digiuno è trovare un'alimentazione che sia in grado di sostenerti Fisiologicamente, ma anche psicologicamente, cioè se uno mangia le verdurine e le pastine, cioè, sto pensando ai vegani, okay. sì. che struttura dai al tuo corpo? Cioè nel senso, a meno che non sei una capra, e cosa che non siamo delle capre, alcuni sì, però insomma vabbè, <ride> tra capri e pecore in questo periodo, vabbè, eh, lasciamo perdere. Comunque a parte gli scherzi. Sì, insomma, comunque diciamo che noi siamo più assimilabili a dei lupi che non a delle capre, delle pecore, delle mucche, okay? Quindi in realtà se noi andiamo a dare al nostro corpo come struttura le verdurine, ok? È ovvio che poi quando il corpo deve lavorare sulla struttura, se non c'è, fa collasso. Quindi dal mio punto di vista la prima, la prima cosa che bisognerebbe pensare è che cosa fa il digiuno e a che, che cosa serve al corpo. Okay. E quindi per me l'alimentazione a base prevalentemente carnivora è la cosa ideale. Poi ovvio, cioè nel senso, se uno si deve preparare al digiuno, ci sono, in base al tipo di digiuno che uno fa, ci sono diverse preparazioni. Cioè ad esempio per il digiuno secco, di una certa lunghezza c'è una preparazione, per il digiuno idrico di una certa lunghezza c'è una preparazione, se vuoi allungare c'è un'altra, eccetera, eccetera. E così l'uscita. è ovvio uscita, che cioè, in base... Tornare a, a mangiare. Digiuno... No, se, se esci e te mangi... E le, critica, le cose, le pesticine <ride> e, e, cioè, non, non c'è senso. Cioè, senso finisci il digiuno ti sei depurato dai il tempo al corpo di maturare quel processo di depurazione se no stai, stai prendendo in giro te stesso e cosa fare, ha ah, ho fatto il digiuno Sì, vabbè, se non lo facevi era uguale okay, piccola domanda e, e poi... secca se posso sì, per, vai, perché hai citato le, le verdurine così non, cioè, rendiamo chiare le cose eh, sì. sei pro o contro le verdure o non le usi oppure sei contraria a usarle in un certo modo allora, allora uh, discorso verdure allora uh, discorso personale io ho trovato il uh, mio equilibrio togliendole quasi totalmente mm. io mangio le verdure una o due volte a settimana ma perché le adoro per dire, mi metti un piatto di cicoria e sono felice mi metti un'insalata e sono felice Cosa? però mi sono accorta che mangiandole quotidianamente, comunque ad esempio io non ho regolarità che, che ne dicano i vegani che queste vibre aiutano a, a me mentasano e quindi niente, quindi diciamo che questa è la mia esperienza personale, quindi discorso okay. personale interessante discorso, discorso un po' più allargato ok, eh, la nostra società um, ha Uh, per lo più nelle persone della nostra società hanno dei problemi intestinali abbastanza importanti, diarrea, stipsi e quant'altro, ci sono un sacco di malattie a carico dell'apparato digerente, quindi intestinale e quant'altro. In realtà le verdure con le loro fibre, io fa, dico visualizzate, immaginate una grattugia sulla vostra parete intestinale. Quindi in realtà non è proprio piacevole, immaginate no. una grattugia. Non è proprio... Quindi diciamo che in realtà mediamente molte persone e io invito appunto chi ci ascolta anche a testare perché in realtà tutto ciò che è appunto per questo dico non esiste un ips ed ips testate, vedete, togliete le verdure per una o due settimane, e vedete come va rintroducetele, vedete come va e, e vedete qual è il vostro range okay? io ho pazienti che hanno tolto totalmente le verdure e finalmente hanno trovato il loro equilibrio altri pazienti che eh, dal, da che ne mangiavano tipo una marea Ok, ne cominciano a mangiare di meno e trovano il loro equilibrio così. Quindi in realtà l'equilibrio cioè, tra 0 e 100 va sempre testato. Mediamente la componente carne, pesce e uova nel piatto deve essere prevalente. Ok, questo così a grandi linee. Perché questa cosa, molto banalmente? Io eh, cerco sempre di ipersemplificare in modo da far entrare i concetti. Immaginiamo il mondo animale. Il mondo animale che cosa ha per difendersi? Artigli, denti, eh, Denti, okay. può, può scappare, ok? Eh, quindi si possono rincorrere a vicenda, preda e predatore e cose varie. Le piante, cosa hanno? Niente. No, non è vero, C hanno qualcosa, hanno? hanno delle sostanze no. chimiche che eh, sono degli antinutrienti naturali, quindi esistono quelli artificiali che mettiamo noi nei, nei cibi e cose varie, ma esistono anche quelli naturali, che okay. sono presenti le sostanze chimiche che sono dei dissuasori in modo che gli animali smettano di mangiarle. È un modo per, appunto, evitare che gli animali eh, facciano estinguere la specie vegetale. Okay, okay. Quindi un meccanismo Queste di difesa della pianta... Esatto, esatto, non hanno gli artigli, non hanno le, le fauci, non, non possono scappare, cosa fanno? Utilizzano queste sostanze chimiche. Mm. Queste sostanze chimiche ovviamente vengono tarate, eh, la loro forza, la, la, loro, la loro velenosità, mettiamola così, mm. viene tarata in funzione di chi è l'animale predatore della pianta. Se è un insetto piccolo, ok? è poco velenoso perché tanto basta una piccola dose per ammazzarlo. Se è un essere grosso come noi, ok, eh, ovviamente, sicuramente la velenosità è più consistente. ok? Mediamente, venendo ad esempio al discorso mangiare i cereali, mangiare i legumi e cose varie, eh, mediamente, ad esempio, eh, gli animali predatori dei cereali, quelli naturali, non noi, quelli naturali, in realtà sono per lo più insetti, ok, o uccelli. Okay. Mentre gli uccelli in realtà si sono, uh, sono in equilibrio e quant'altro, ci cioè sono tutta una serie di equilibri per cui probabilmente non vengono avvelenati dalle sostanze chimiche de, di legumi e di cereali. Uh, gli insetti ad esempio vengono proprio uccisi. Ci sono degli insetti ah. che proprio muoiono perché per loro è veleno, come se fosse per noi il cianuro. Noi ah. siamo un pochino più grandi di un insetto ovviamente. Okay. <ride> siamo enormemente più grandi. Quindi in realtà quel veleno lì a noi non ci uccide. Però, okay. però ci fa stare molto male okay. questo è il motivo per cui si parla tanto di cereali di glutine, di cose del genere esatto esatto. in realtà quando mi dicono eh, ma secondo te vale la pena fare il test della celiachia? ma allora, se, se tu sei un essere umano sei celiaco perché non è il tuo cibo non è ciò che devi mangiare lascialo agli uccelli tutto qua Okay. Stato... Quindi possiamo risparmiarci o, o, o un anima... test, sì. Tra sì, l'altro, sì. costano pure tanto. Sti test, tra parentesi, e poi non è poi... fatto è normale se sei umano, sei ceniaco. Oh, poi, umano. ovvio, in varie forme c'è cioè chi sviluppa proprio la patologia. Quindi permeabilità intestinale grave, eccetera, eccetera. E c'è chi invece appunto ha soltanto delle coliche, poi per, per, per soltanto, cioè nel senso convivere con delle coliche non è proprio il massimo, ok? Oppure che ne so, gli viene il mal di testa, quindi tu dici ma che c'entra la pancia con la testa? E... Come Okay. Quando Tutto magari dietro. mi capita di abbondare, non so perché magari facciamo... c'è cioè una giornata particolare, io non mangio mai pasta e pane tendenzialmente, però ultimamente ne sto mangiando un po' per via del fatto che si avvicinano le feste, tutta una serie di cose e ehm, ogni volta che mangio la pasta mi uccide totalmente, cioè di poco mi viene mal di testa, eh, ce l'ho anche fino al giorno dopo a volte... E mi fa dormire mi crea una sonnolenza incredibile è veramente una cosa che non mi succede invece con altri cibi che hai leccato tu carne, pesce, uova non mi succede assolutamente esatto, esatto diciamo che le persone cioè le persone gli, cioè la nostra società è distraente cioè noi abbiamo perso l'abitudine di associare la causa delle nostre azioni con gli effetti che queste azioni hanno sul nostro corpo mediamente Appunto, se uno osservasse, si ascoltasse, capirebbe se ci sono dei cibi che danno fastidio o no. Okay? E immediatamente si accorgerebbe che cereali, latticini, legumi, Proprio bene, non fanno. Nel senso, ad esempio, eh, faccio outing, anch'io sgarro, non è che mangio sempre come dico. Ok? In modo che così sia chiaro a tutti che se mi trovate a mangiare qualcosa che normalmente dico che non bisognerebbe mangiare, cioè sono un essere lo umano anch'io e vivo in questo modo. Sì, <ride> lo facciamo tutti quanti. Il problema è la quantità, ok, con cui uno lo fa e la frequenza con cui uno lo fa. Però diciamo che il, il discorso è questo. Um, io lo percepisco quando mangio determinate cose come il mio corpo reagisce, cioè io lo sento che magari appunto mangiando un pezzo di pizza invece che sì. della carne mi ritrovo con turbolenza intestinale e poco edificanti puzzette che escono varie ed eventuali, cioè nel senso, e non mi dico è normale, no, non è normale niente, cioè nel senso il mio intestino quando non mangio quelle cose non fa puzzette non e non ha turbolenza intestinale. Per il da, certo. Cioè, Ok, quello lì è il risultato di un'azione un che il nostro corpo non accetta e il messaggio è poco, edifi poco edificanti, espressioni okay, del, del nostro intestino. Chiaro. Okay. Quindi, insomma, se, se uno, se uno non, non bypassa i segnali, in realtà, paradossalmente, il nostro corpo ci dà tutte le cose che ci servono per, um, per capirlo e per modulare la sua risposta. Benissimo, quindi ascoltare il proprio corpo un po' di più è importante. Io, Etel, passerei a una domanda che ci hanno fatto, se sei d'accordo. Sì, ehm, Ci hanno fatto una va. domanda, ehm, allora, ci dicono, perché alle scuole dell'infanzia, materna nello specifico, hanno un menù così scarso di carne e invece ricchissimo di cereali e latticini? Il massimo dalla vita, dice, è quando ci sono le scaloppine al tacchino. È un nostro utente che ha una figlia che va alla scuola dell'infanzia okay. e quindi ha notato questa cosa, seguendo anche probabilmente le cose che diciamo e anche magari le tue, chissà, perché ti abbiamo tenuta un po' segreta, quindi lo scopriranno quando pubblicheremo direttamente il video. Chi sei? Bene. Allora, eh, guarda, ti dico, um, io a parte che ho tre figli, quindi comunque ci sono passata, tant'è che le ma alcune mamme mi chiedevano, Dice, Atel, ma tu che sei nutrizionista, cosa ne pensi del menù della scuola? Dico, beh, solo, so, solo madonne. Ecco, più o meno questa qua è la risposta, nel senso che cosa vi devo dire? Cioè, Nel senso, sono rassegnata al fatto che è quello e amen. Diciamo che il, il perché ci sia scarso ehm, uso di carne, io direi che lo possiamo, possiamo dire che è questa tendenza filo vegana che ha preso la nostra società. Ok. Molto banalmente c'è cioè questa idolatria del veganesimo e questa cosa ovviamente porta le mense ad adeguare eh, le indicazioni nutrizionali base verso quella, quel filone. Mm -hmm. Diciamo che ehm um, questa cosa mi ha fatto arrabbiare molto, soprattutto quando io lottavo per cercare di introdurre, mh, di permettere ai miei figli di mangiare come dicevo io, quindi eh, ho fatto le mie lotte e poi alla fine ho rinunciato e ho, ho trovato altri escamotage. Okay. Però diciamo che se noi andiamo a vedere nelle mense accettano variazioni per scopi religiosi e per i, per i vegani. Però ad esempio, cioè nel senso io che voglio mangiare carne a me non mi fai mangiare... Cioè perché? Perché i vegani e i musulmani <ride> e gli ebrei... Cioè, va bene, io che... Mh, questa cosa non... Ammetto che... Tu che, che sei solo un... biologo nutrizionista, solo mi spiace. Sono carnivora, biologo nutrizionista, <ride> e mangio carne non va bene. Non puoi, vabbè. vabbè. vabbè. Sì. Queste sono le strade. Diciamo che questa cosa... Sì, no, sono cose così. Ammetto una cosa. Uh, il veganesimo... In realtà uh, ha avuto, uh, a, un, a parte che il fatto che le religioni, ecco facciamo un piccolo digressione prima di proseguire su questa cosa, um, uh, associare, il ve cioè vedere che le religioni e il veganesimo vengono rispettate fa capire che comunque il veganesimo è quasi un, un credo, una mm. religione viene mm. paragonato perché sennò pure noi potremmo essere considerati perché noi no? E, e loro sì, okay. Già questo fa capire che comunque abbiamo quali poti. Per quanto riguarda il discorso veganesimo, um, ha tutta una serie di principi che in realtà anche i carnivori, quelli puri e quelli che ci credono veramente, condividono, okay. Compresa me, ad esempio, okay. il fatto dello, degli, de, de, de, dello sfruttamento animale, okay. cioè, io non è perché sono carnivora sono per lo sfruttamento animale assolutamente, anzi, io se, se gli animali che io mangio possono aver, cioè vivono il più possibile la loro vita all'aria aperta, allo stato brado, eh, pascolando o, o addirittura per quanto riguarda la cacciagione, proprio vivendo la loro vita fino a che non finiscono nel mio piatto, ma io sono felice, cioè, nel senso, io in realtà. Il fatto che gli animali vengano messi dentro uh, le stalle, vengano imbottiti di mangimi per gonfiarli, per farli pompare eh, la cosa, per farli crescere più velocemente, ammazzarli prima, per farli arrivare a tavola prima, per ehm, compensare una richiesta alimentare di una società bulimica. A me questa cosa non piace, eppure sono carnivora, cioè nel senso assolutamente son, sono um, diciamo principi condivisibili. Posso dire tranquillamente di essere d'accordo con i vegani, certo, okay. certo. come sono, sono d'accordo che uh, il fatto di alimentare le mucche con i cereali sta distruggendo il mondo, ma anche alimentare gli esseri umani con i cereali e i legumi sta distruggendo il mondo perché? perché attiva la produzione di coltivazioni a livello inten intensivo, ok, coltivazioni a livello intensivo, che distruggono interi ecosistemi, boschi, foreste e cose varie. E poi uno dice, sì, ma allora noi vegani che cosa mangiamo? Tornate a mangiare carne, carne allo stato brado e cose varie e diventate molto più ecosostenibili che non se mangiate cereali e soia. Diciamo che alla stessa, allo stesso stimolo e di amore per l'ambiente e per gli animali ci sono due soluzioni diverse ok, okay. e questa è la cosa uh, diciamo che uh, il veganesimo appunto mh, spinge molto su questa cosa etica uh, e in realtà da, eh, questa cosa ovviamente fa sentire in colpa i mangiacadaveri ok, quindi c'è più questa tendenza <ride> già dal nome eh, i mangiacadaveri sì, è così che ci chiamano, i mangia i cadaveri, in realtà loro non sono che, ma stanno mangiando i, ma i cadaveri anche delle piante, quindi che sì. facciamo? Glielo diciamo? <ride> no. Perché in realtà pure le piante soffrono, se tu gli tagli le foglie si fanno male, cioè come se gli tagliassi un dito, cioè... Ok, giusto per capire. meglio che non glielo diciamo che sennò non mangiano niente. No, infatti, infatti. Già così ti attirerai <ride> Scusa, tutti gli insulti di eventuali vegani nascosti nel gruppo. Ma io ma non vendete carne, scusate, mi ha già detto che i vegani nascosti. il infiltrato c'è sempre. <ride> no! vabbè, attenzione. <ride> Comunque, stavo dicendo. In realtà, appunto, questa mh, eticità dietro i vegani che fa poi sentire in colpa, mette questo sentimento dentro le persone, che comunque non è che noi carnivori siamo brutti e cattivi, quindi in realtà... che ti ci piace fa squartare le mucche così... Sì, no, no a me piace da me rire a squartare le mucche, cioè nel senso... Eh, come... Guarda, ti racconto questo aneddoto giusto per farti capire. Eh, praticamente io ho fatto quattro mesi di veterinaria, poi non, non, non ti racconto perché non ho finito di fare veterinaria, eh, però... Uh, praticamente quattro mesi di veterinaria nel quale uh, abbiamo fatto mh, una visita a degli allevamenti intensivi il okay. okay, veterinario non è soltanto cani e gatti ci sono le mucche, le pecore quindi in realtà mediamente è zootecnia poi alla fine che uno fa essenzialmente certo. e, mi hanno portato a questo allevamento intensivo di mucche mm. è stato un disastro, Cosa è stato trovato? il mio unico mese da vegana è stato il mio unico mese da vegana perché cioè, non puoi capire come vengono tenuti gli animali. Cioè, nel senso, chiunque diventerebbe vegano vedendo una cosa del genere. Io tant'è che ho fatto il mio unico mese da vegano poi cominciavo a vedere le bistecche tipo Alex il leone in Madagascar, no? E qui ho detto, dico no, ne posso fare, magari pregherò per l'anima dell'animale e tutto il resto, ma io devo mangiare la carne perché non ce la faccio più. Però in realtà... I muselli delle mucche che ti guardavano con quegli occhi dietro le gabbie, gabbie che erano poco più grandi della loro pancia, quindi loro non è che si potevano muovere, cose varie. Certo. Ovviamente, cioè, chiunque diventerebbe vegano vedendo una cosa del genere, ci no, sono basterebbe un po' i video. Poi per convincere le persone, okay. ma ad esempio, infatti, ho detto, dico quella, quella carne lì ve la mangiate voi? Cioè, io non, non ce la faccio, cioè, non è così, cioè, nel senso per me ehm, stare bene vuol dire essere in equilibrio con la natura. Però non vuol dire neanche mangiare soia, perché in realtà se tu mangi la soia, i campi di soia hanno distrutto interi ecosistemi. Quindi in realtà è perché lo scoiattolo, la, la volpe, e cose varie che vivevano nel bosco, che tu hai distrutto per mettere la coltivazione di soia, non, non sono animali pure quelli. Questa è un po' okay. l'ipocrisia di fondo di, alcune, di alcuni meccanismi vegani. Esatto, esatto. Comunque, alla base delle, delle mense dei bambini, tornando alla domanda e cose varie, c'è questo mito vegano di ecosostenibilità un po' assunto come religione e che purtroppo è difficilissimo da scardinare in una società un po' perbenista, un po' ipocrita. Un po' come okay, la questione come no. di che per religione puoi cambiare alimentazione e se sei biologa, no, un po' come quella. Esatto. Politically correct eh... su cose che non, non hanno tanto senso. No, eh, diciamo che scientificamente non ha non assolutamente senso, poi vogliamo metterci dell'etica che non esiste, tra parentesi, però sì. che appunto è, è più facile dire che salvi gli animali se non li mangi, è più facile, no? A livello cioè, di uno più uno, più uno. Eh, ok? Però in realtà se tu pensi poi a tutti gli animali che tu hai ucciso con, gli, con le coltivazioni intensive, distruggendo gli ecosistemi, quelli non li vedi, quindi occhio non vede, cuore non duole. Esatto. Vabbè, quello lì è un'altra cosa. È un po' così che comunque, funziona. Vabbè, eh, un, po', un po' così. Eh, comunque, il discorso sempre, eh, visto che abbiamo, abbiamo trasceso, io, vabbè, voi mi fate una domanda, poi io faccio i voli pindarici, però visto che abbiamo trasceso su questa cosa del rispetto per l'ambiente, in realtà, mangiare carne è molto più ecosostenibile del mangiare cereali e legumi. Perché? Ovviamente, cioè, nel senso a me piace dare anche delle basi scientifiche per ragionarci sopra. Okay. Certo. Se tu mangi, torniamo al discorso, verdurine e pastine, che okay. struttura dai al tuo corpo? La struttura per andare al massimo a due ore successive che poi hai di nuovo fame. Mm. Perché comunque il tuo corpo è denutrito. Quindi ti chiede cibo in continuazione. Quindi in realtà tu mangi mediamente, più frequentemente, e mangi eh. mediamente quantità di cibo superiori al fatto se tu invece mangiassi della carne sostanziosa e cose varie. Ok Giusto per... Faccio un esempio. Mm -hmm. Nella mia famiglia noi mangiamo uh, una o due volte al giorno. Okay. E siamo in cinque. Immagina... Quindi vuol dire che mangiamo... Tra diciamo circa, facciamo, facciamo uh, tra le 7 e le 14 volte al giorno, ok? okay? Per 5. Uh, immagina, ad esempio, uh, una famiglia normale che mangia tra le 21 e le 35 volte a settimana. A livello di impatto ecologico, chi è che pesa di meno sull'ecosistema? Okay. Noi facciamo pure i digiuni settimanali certo. sopra. Ok, tutti quanti facciamo i digiuni settimanali sopra le 24 ore, okay? Quindi comunque noi non mangiamo 7-14 volte, ma mangiamo di meno. Comunque mediamente non raggiungiamo le 14 volte a settimana. Ok, che già Stiamo sarebbe le... un buon risultato rispetto alla media, quindi a questo punto. Ok, Consente 21 volte se mangi 3 volte al giorno, 35 se mangi 5 volte al giorno. Wow, okay. a vederla così in la effetti... La cioè parliamo di impatto ecosistemico perdonami ma noi riusciamo a stare mangiando così poco perché? Perché mangiamo sostanza poi quando mangiamo, non è che ce te lo mandiamo a raccontare cioè sennò, infatti, appunto, miei... mi viene in mente mm -hmm. la famosa storia che viene detta sempre dai vegani che ehm, ma per produrre un chilo di carne ci vuole questo e quell'altro l'acqua e tutto quanto per produrre un chilo di cereali molto meno e però poi se, se poi ne mangi invece che 14 volte a settimana e mangi 35 volte hai perso quella compensazione esatto. che credevi di aver avuto. Ma non solo, nel senso, allora, visto che hai tirato fuori questa cosa, visto che queste vignette girano nel web, ti dico questo, in realtà i vegani fanno anche questo errore, grandissimo, dicono che per crescere una famiglia, eccetera, eccetera, ci vogliono X cereali e ci vuole una mucca e poi paragonano a quanti cereali ci vogliono per crescere la mucca la mucca non deve crescere a cereali <ride> la errore. mucca non mangia i cereali mangia l'erba quindi tu stai sbagliando a monte il uh, principio il proprio ragionamento è sbagliato sì. è sbagliato perché sì. tu, tu mi stai dicendo che la mucca mangia cereali la mucca non mangia cereali ma la mucca mangia erba Okay. Sono sì. stata a un bellissimo allevamento di manziana, ad esempio, okay, vicino a Roma. Nel quale praticamente le mucche crescevano nel bosco. Wow. Nel bosco, praticamente queste qua si mangiavano il sottobosco, ma tu le vedevi? Erano tutte magrette, magrette, ma sì, sono magrissime. Sono e tu le vedevi tutte quante così. Ovviamente, quelle lì sono mucche che le fanno crescere 5-6 anni perché prima che diventano grosse. Non è come il vitello ammazzato dei cereali e legumi che si gonfia per infiammazione e cose varie e quindi ti cresce in 7-8 mesi. Que quelle lì sono mucche che crescono, eh, cioè ci vuole tempo. Sì, e sono cose... Quasi... Eh, prego, prego. No, no, dimmi, tranquillo. No, dicevo, sono cose che poi uno non ci fa caso perché pensa che siano la normalità, ma poi, per esempio, mh, il mio suocero, che è una piccola azienda agricola, per esempio, eh, mi, mi diceva, guarda che le mucche non sono così come si vedono in giro, perché se tu dai da mangiare erba o fieno, sono più piccoli, non sono quei colossi giganti che fanno, a momenti fanno fatica a stare sulle loro zampe, che sembra che crollano da un momento all'altro dal peso, che sono enormi, gigantesche, Sono qualche centinaio di chili in meno anche, e, perché nella natura un bovino non è così appesantito, così grasso, così enorme. È un animale un po' esatto. più proporzionato che riesce anche a camminare, a fare delle cose. Certo. Ma certo allora c'è un bellissimo video. Vabbè, poi magari se lo ritrovo, poi te lo passo così lo condividi. C'è stato oh, un bellissimo bello. video di un cartone animato che si vede come, come sarebbe il mondo se gli animali fossero obesi. Ah, sì, ho capito. C'erano questi, questi animali tipo palla che saltano, sì. <ride> ma no? che tipo Beh, Oppure bellissimo. il coccodrillo che, che praticamente si, ca si, ca si catapulta a pancia in su perché praticamente è come fa sì, la rotola sì, sì. Sulla, sulla schiena, è carinissimo. Bello, bello. L'obeso non è nella natura perché non è funzionale, non puoi scappare, non ti puoi difendere. Quindi in realtà, se noi uh, fossimo degli osservatori passivi, cioè okay, semplicemente capire, ok, senza mettere giudizio e niente, della natura la natura ci insegna tutto quello che dobbiamo fare, senza bisogno degli studi dicono oh, eh no, il mio professore di... ma c'è bisogno di un professore per osservare la natura, Cioè, osservala ok. hai mai visto un animale obeso in natura? No, perché sennò no. saremmo tutti come il cappone animato, ora te lo ritrovo e te lo mando <ride> così lo posso però diciamo che che, che ovviamente, nel senso, tutto ciò che non è funzionale alla sopravvivenza è scartato dalla natura però vi motivi di selezione. Okay? Certo. Quindi, il fatto di, di, vedere, di avere le mucche obese, le mucche obese soltanto perché tu uh, le tieni dentro le stalle e cose varie, se in natura appunto sono tutte mingherline e tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, come tutti gli altri <ride> animali certo. uh, del mondo. Insomma, okay? Diciamo arriva a essere più simile, se vogliamo fare un paragone, magari un po' estremo, però. Più simile a quello che vediamo quando vediamo un documentario dove ci sono gli ignu, diciamo, che a quelle, sì. quelle mucche enormi che siamo abituati a vedere dalle stalle. Cioè. Esatto, esatto, esatto, esatto. esatto. Ho fatto il paragone che mi veniva in mente mentre mi parlavi. Pensavo al Re Leone io, pensavo al Re Leone, questi ignu che correvano no, sulla terra. E piana non sono grassi, sono qui. belli atletici. No, assolutamente. Assolutamente, assolutamente. E quindi questo, insomma, vabbè, okay. che devi eh, fare. Ma la gente è difficile valutare questa cosa, però. Eh sì, Studiamo. sì. Etel, dimmi ti faccio una domanda. Si vai, stanno avvicinando uh, le feste. Mm -hmm. Quindi, uh, se uno volesse fare un digiuno, come consiglieresti di approcciare, mm -hmm. di prepararsi al digiuno uh, e come si potrebbe venirne fuori senza grossi contraccolpi? Ok, ma tu intendi a tutti i pasticci natalizi vari ed eventuali? Sì, diciamo anche in generale, ma se vogliamo anche collegarlo un po' al periodo sarebbe sicuramente utile. Allora, allora um, il, il digiuno in generale, allora per prepararsi al digiuno come ho detto bisogna intanto iniziare a mangiare bene, quello che è importante per una preparazione al digiuno è ridurre in modo importante tutto ciò che fa creare sbalzi glicemici, tutto ciò mm -hmm. che è sbalzo glicemico comunque rende un po' più difficile il sostegno del digiuno perché ovviamente se lo sbalzo glicemico ti fa venire una fame mostruosa e rimani senza mangiare quando, quando ti parte il calo glicemico, insomma è molto difficile. Quindi diciamo che mediamente una quantità di buoni grassi, grassi buoni, per lo più sono animali grassi buoni, quindi lardo, strutto, burro, possibilmente chiarificato e quant'altro, cose varie, eh, sono solamente utili per stabilizzare la glicemia e dare... Eh, al corpo la base per creare quei, i chetoni i chetoni sono praticamente io la chiamo la benzina ad alta qualità del nostro corpo okay? in mancanza di chetoni ovviamente il nostro corpo va a zuccheri ma è più o meno come la differenza tra la super e l'alta la, la, qualità della benzina okay? quindi in realtà quella tipo power diamo... che va super forte esatto, e quella normale esatto, che alta per... va così esatto così. esatto, la va, ma esatto più o meno. La Esatto, esatto, praticamente la differenza tra carboidrati e, e chetoni è questa. Quindi in realtà aumentare i grassi, ridurre i carboidrati, aumenta il senso di sazietà, stabilizza la glicemia e dà la base per il corpo per attingere a questa uh, energia da, di alta qualità che sono i chetoni. Okay? E questa è la prima, è la prima cosa. Eh, L'altra cosa, invece, ehm, riguarda, ad esempio, eh, visto il periodo, okay, se vogliamo gestirlo bene, il periodo natalizio. Esistono i digiuni, appunto, quelli, ehm, diciamo, programmati, quelli che io chiamo terapeutici, quindi quelli che uno decide di fare e cosa fare, quindi si li programma, si li fa bene, ci sta una preparazione e tutto il resto. Poi ci sono quelli contingentati, diciamo, quelli che uno cerca, che utilizza per pararsi dalle schifezze che ha fatto, ok? Mediamente sono due tipi di digiuno diverso, uno sono in soccorso a le... E dovrò le... farlo, <ride> in soccorso. Allora, diciamo che mediamente non, sono, non è il principio ideale per sfruttare il digiuno, okay. Tutto ciò che lavora sulla compensazione non è l'utilizzo giusto, dello strumento del digiuno, Che poi ci venga in soccorso e comunque ogni tanto vale la pena sfruttarlo è un altro paio di mani. Diciamo che, appunto, facendo questa distinzione, uh, per, uh, per gli sgari natalizi, la prima cosa, primo suggerimento, le vacanze natalizie durano 15 giorni, ma in realtà i giorni di festa sono 4. Sono Vigilia, Natale, Capodanno e Befano. Ok. Quindi se noi già limitiamo a quattro giorni invece che 15, già yeah. limitiamo i danni, così, senza, senza fare nient'altro, no? Già che invece di fare 15 giorni di massacro ne facciamo 4, già abbiamo ridotto di un terzo il problema. Poi ovviamente un modo sarebbe fare tipo dei digiuni cuscinetto, li chiamo così, mm. ma appunto... Non, so, non è la versione ideale del digiuno, ma intanto uh, è un buon modo per chi ancora non è abituato a introdurlo in modo regolare. Nel quale praticamente fai un, il digiuno prima della buffata e fai il digiuno dopo. Ok, quindi diciamo che parte un po' di acqua e qualche tisana, ci si astiene da qualsiasi cosa. Ok, okay. Uh, e questo è la cosa, poi ovviamente per chi è veramente tipo un, un assassino a tavola. Ok, quindi mm -hmm. che, si, che si mangia pure la nonna, È la zia e la cugina che non si può fare adesso mangiare i parenti perché i parenti devono stare lontano per il distanziamento. Vabbè, quindi rimangono a digiuno pure loro, poverini. E comunque eh. ci sono gli assassini praticamente della, della tavola natalizia. Nel caso in cui ci sono questi eh, casi eclatanti, in cui veramente eh, esagera, io di solito consiglio dei gel pulitori che aiutano un po' il corpo a smaltire. Di più velocemente gli eccessi, ok? Panettoni, pantodi, eccetera, eccetera. In realtà, vorrei soffermare su una, su una cosa perché il Natale è associato agli eccessi. Io c ho, c ho persone, ho miei amici che dicono: Non so che cosa ti sei mangiato, ma è una cosa impro improbabile. Che riescono a prendere tipo 6 kg nel periodo natalizio, cioè nel senso, io, io perdo chili durante il periodo natalizio, eh, loro ne prendono 6. E io, a parte che dico, non vorrei stare accanto a loro quando mangiano, perché appunto è così... In realtà, una cosa che pochi sanno, mm -hmm. la religione è uno strumento con il quale per tantissimo tempo è stato divulgato il digiuno. E in realtà, proprio al periodo natalizio, è associata una quaresima che pochi conoscono, che si chiama quaresima di Natale. Okay. Nella quale, come la quaresima pasquale, ok, in realtà c'è un'astensione dal cibo, una riduzione drastica dell'introito calorico, in base ovviamente alle capacità di ciascuno di, sopperi, di sostenere un digiuno. Okay? C'è chi riduce le calorie, c'è chi riduce, uh, che toglie il, totalmente il cibo, cioè eccetera, in base alle proprie capacità. Ma in realtà, eh, il, paradossalmente, infatti noi associamo, quando noi parliamo di tradizione, no, è tradizione, cose varie. No, aspetta, no, la tradizione è un'altra, la tradizione sarebbe che tu dovresti prepararti in modo spirituale all'arrivo del bambinello, riducendo eccetera eccetera e connettendoti con il tutt'uno, con Dio, con, chiamalo come ti pare, cioè nel senso non è un problema, è? però in realtà quando si parla di tradizione, allora, diciamo sta... che anche questa cosa... Sì, è un'altra, non è la buffata, non è una tradizione, in realtà è un, è, proprio, è un retaggio di una società bulimica. In realtà la, la, la religione, se uno andasse a vedere proprio tutte le religioni e cose varie, ma fanno un bordello di digiuni, cioè nel senso tu praticamente a metà dell'anno non mangi, o quasi, ok, tra 40 digiuni settimanali per esempio, ma famoso. mica solo quello, la, la, la, la, la, la religione cristiana ortodossa. Uh! Ci sono una marea di digiuni, si parla, con consiglio che eh, se non sbaglio sono tipo 340-180 giorni di digiuno, eh, tra esatto. digiuno e restrizione caro, che sarebbero la metà dell'anno. La metà, praticamente. Esatto, esatto. che è una cosa che tu dici, cioè nel senso, le religioni in realtà promulgano questo digiuno, e invece poi noi durante le feste prendiamo 6 kg, noi, io no perché non ci riesco proprio mi, mi viene il volto, solo non tanto a pensarci però ecco, giusto per far, far capire come poi eh, ciò che viene definito tradizione non è tradizione è proprio una, una eh, aberrazione un'aberrazione di una società che non... sembra che abbia paura di morire di fame Cosa Invece... che in realtà, cioè, apri il frigo ed è strapieno di roba sempre strapieno uno sempre... spreco sì, quindi, di ma è impressionante. Guarda, mh, ci sono delle cose che io rimango scioccata, per dire, ad esempio, ai supermercati. C'è uno scarto enorme. Tant'è che io vado al bancone per dire dei salumi, delle carni, cose varie. Praticamente loro, di default, tolgono il grasso dalla carne. Perché sono Quindi, abituati a cioè, mangiare scatto. la fettina magra e eh, che basta senza grassi. Ma quello poi lo buttano. Infatti tu scusami. Davvero tu butti quella roba? parliamone, Faccio... parliamone. È vero, <ride> è vero. ma stiamo scherzando, c'è cioè, roba di qualità enorme magari, perché ci sono alcuni supermercati, alcune cose che hanno uh, un bancone della carne abbastanza importante, cose varie, di, di qualità enorme, tu me la vai a buttare, infatti e è è il baco cercando, è, è tipicamente completamente rosso, non c'è grasso visibile praticamente. Ma ma pe perché si parte dal retaggio che il grasso faccia male ma io dico questo a parte che il grasso non ingrassa il grasso non fa male il grasso non appesantisce il fegato cioè tutti questi miti prendeteli buttateli nel cestino perché non è vero ma in realtà il grasso fa male quando l'animale è allevato appunto in modo intensivo come mai ma nella... eh, perché in realtà il grasso è di deposito e tutto mm. ciò e poi se si Depositano le tossine insieme al grasso. Tu ti mangi porcheria, ok? Quindi anche i gli antibiotici, che... per esempio. Anche, anche. Ma ad esempio, um, ci sono degli... Uh, la cosa che alcune volte le vengono spacciate per nocive. No, non ti mangiare il fegato degli animali perché fa male. Mm. In parte è vero, in parte non è vero. Perché in parte è vero? Perché se gli animali sono allevati con porcherie, in realtà il, fe il fegato, essendo il filtro del corpo, se ha filtrato per tutta la vita dell'animale porcherie, certo buono non è. Okay? Quindi anche qui torniamo al fatto che le mucche devono essere felici, le mucche devono essere allevate in un certo modo, ma non soltanto le mucche, le mucche, le capre, le pecore, i polli, le cose. Perché? Perché in realtà se noi non siamo ciò che mangiamo, noi siamo ciò che mangiano gli animali che mangiamo ok? quindi in realtà quando uno va a dire che il fegato fa male il grasso fa male cose varie di quali animali dovrebbe essere la domanda okay. gli animali allevati allo stato brado sono tutti buoni dalla coda alla testa tutto compreso tutto okay. perché perché ad eh, esempio sempre tornando al re leone io non so perché oggi mi viene il re leone però i leoni. Il capobranco, il leone diciamo alfa, è il primo a mangiarsi la preda. Quali sono le parti dell'animale a cui attinge il leone? Capobranco? le eh, L'interiore. E lascia tutto il resto agli altri. Ok, Perché? Perché lui, mica è scemo, si mangia la parte più buona. Okay. Sono più grasse, tra l'altro, sono più grasse, no, okay. più Quindi, diciamo, sono più morbide, sono più nutrienti, sono piene di vitamine, di minerali, che non è vero che sono appannaggio soltanto delle verdure, tutte cavolate, appunto il mito vegano, cioè non sarebbe da debellare I principi no, ma la soluzione che hanno dato è assolutamente mm. sbagliata. Però appunto è pieno di vitamine e minerali l'interiore, degli animali allevati in un certo modo. Okay. certo quindi, questa è una cosa. quindi ti faccio questa domanda un po' secca eh, anche in un Vai. periodo come questo quindi la carne per te potrebbe essere la risposta alla salute? sì assolutamente sì, okay. sì. Eh, diciamo che sì è un sì assoluto proprio nel senso quasi, se, quasi senza me, se e senza ma questo proprio come, come base eh, perché perché l'essere umano comunque è più carnivoro che vegetariano, mettiamola così, okay. quindi comunque la predisposizione dell'essere umano a mangiare carne è molto maggiore rispetto a quella uh, di mangiare verdure. E, altra cosa riguardo a questo, carne, ad esempio carne, molto spesso le persone pensano tanto alle carni di terra, ma in realtà la carne è anche il pesce, quindi il discorso che noi stiamo facendo per la carne di terra Ok, facciamo così: dividiamo il carne di terra e il carne di mare. In realtà, e vale mando. anche per la carne di mare. Ok, in realtà, gli, gli allevamenti intensivi di pesce, ovviamente, quel pesce non ha più gli Omega 3, che tanto ricerchiamo sì, noi. Il salmone. Pesce. Esatto. Ok, i salmoni selvaggi, a parte che se costano meno di, di 100-200 euro, non sono selvaggi, perché ormai ne sono rimasti pochissimi i salmoni selvaggi, quindi non te li vendono a 50 euro al chilo perché non ce ne sono più. Quindi cercate pure di non farvi prendere in giro dalle diciture e cose varie. Okay? Perché comunque se una cosa è rara non te la possono vendere a meno di tot, perché in realtà è introvabile. Magari Il salmone che vediamo mai. affumicato, che c'è scritto selvaggio, a 40 euro al chilo, 50 euro al chilo, sarà difficile. Allora, diciamo che secondo me non è perché appunto i salmoni ne sono rimasti veramente pochissimi, quindi quando li trovi eh, li paghi a, pe a peso d'oro. Certo. Okay. Diciamo eh, anche questa cosa della ricerca della qualità a poco prezzo. Qualità e poco prezzo. No, ma perché sì. se, se una mucca per crescere invece di otto mesi ce ne impiega due o tre anni? È normale che poi... Ok. È normale. Se... Se invece della vasca sta in mare aperto e devo andare a, a pescarlo e cose varie, può avere lo stesso prezzo a livello di, cioè, nel senso, eh, Guarda, come campano i pescatori, gli allevatori? Cioè... Lo abbiamo scritto qualche giorno fa anche sulla carne grass fed, perché eh, dicevamo, una, come fa, giustamente, è lo stesso discorso che dicevi tu, come fa un animale che ci mette più tempo a costare poco poi ci metti anche tutti i costi di produzione la mano d'opera perché devi anche manipolarla questa carne la devi tagliare, la devi spedire con un corriere refrigerato quindi insomma, tutta una serie di cose ma poi e ha bisogno dare... di, un, di tempi di frollatura diversa la carne che non è alimentata con i cereali ha bisogno di più frollatura perché sennò la tiri, la tiri al muro perché diventa dura. dura <ride> sì. cioè, cioè, la tiri al muro, si rompe il muro cioè nel senso, il problema è questo cioè nel senso Uh, diciamo che se proprio uno vuole risparmiare se tu mangi bene, mangi di meno, mangi di meno. e quindi no. risparmi sulla qualità sulla quantità ma sulla qualità rimani alto Ok? faccio questo esempio poi non so se abbiamo finito il tempo e cose varie però intanto faccio questo esempio per far capire noi all'inizio um, mangiavamo moltissima, moltissimo di più a livello di quantità di cibo ok e spendevamo eh, e compravamo pane, pasta, pizza biscotti, latte scatolame, eccetera eccetera spendevamo lo stesso che spendiamo adesso mangiando carne tutti i giorni, verdura vabbè poca verdura e poca frutta perché come ho spiegato comunque hanno i loro contro diciamo mangiandoli in continuazione però in realtà noi spendiamo la stessa cifra Mangiando però di qualità molto superiore a livello strutturale, a livello energetico, a livello biologico. Okay. Quindi in realtà poi questa cosa del, della non economicità del comprare carne a un certo prezzo non è vero perché in realtà se tu ne mangi, uh, che ne so, 300 grammi di carne buona è l'equivalente se ne mangi 700 di carne che non vale niente e poi alla fine facendo la somma delle cose alla fine comunque ne spandi di meno okay? certo. e noi comunque siamo una famiglia di 5 persone certo. okay. non è questa... che abbiamo un'economia che possiamo spendere 400 400 euro a capozza assolutamente. assolutamente, ti faccio questo esempio perché mi è successo a me, l'ho provato io qualche mese fa, io sono uno che sperimenta parecchio, ehm, ho provato la carnivore diet quindi ho provato a mangiare proprio solo ed esclusivamente carne, okay? l'ho fatto per qualche giorno, per una settimana, dieci giorni, non mi ricordo esattamente. E ho, ho sperimentato proprio questa cosa, perché all'inizio, i primi, diciamo, due giorni, probabilmente, adesso non so, magari mi, mi direi tu se è una considerazione che ha un senso, però ho, mangiavo molto di più, anche mangiando solo carne, perché in qualche modo sentivo che il mio corpo aveva, era, come dire, abituato a mangiare altre quantità. Dopo due o tre giorni ho notato che in maniera del tutto naturale, io non sono piccolo, cioè sono più di 90 kg per 1,90 metro e, 90, e eh, ho cominciato a mangiare delle quantità ridicole, ma tipo che mi saziavo con 100 grammi di carne, anche meno a volte, o con due uova mi sentivo pieno. Era una cosa incredibile, e ho detto, ma guarda che effettivamente... Questa, eh, questo modo di pensare probabilmente che eh, mangiare solo carne significa mangiare tanto e spendere tanto forse è dovuto al, al, al fatto che siamo abituati a ben altre quantità quando mangiamo eh, sì. anche altri cereali, altre cose e poi invece sì, abituandoci alla carne mangiamo una quantità veramente ridicola rispetto a quello che, che mangiamo di solito. Esatto, esatto. d'accordo? Allora, guarda, assolutamente è così, assolutamente è così. Considera che io ho pazienti che veramente mangiano, mm, arrivano da me che mangiano con una frequenza in, imbarazzante, veramente. E naturalmente arrivano a mangiare, come ho detto, un due volte al giorno, una volta al giorno per chi appunto è più preciso e cose varie. Ma è, loro dicono: dice, guarda, Edelo, cioè, nel senso, non ci posso credere. Ma perché questo? Perché in realtà proteine e grassi eh, saziano molto di più. Il detto, la fame viene mangiando, è un detto nato in una società che mangia cereali e di, fa diete iperglucidiche. Quindi in realtà tu più mangi, tu finisci un piatto di pasta, dopo mezz'ora c'è di nuovo fame. Eh. Okay. In realtà togliendo quel tipo di alimentazione, la fame viene mangiando. Non è vero, è assolutamente... Anzi, è il contrario, cioè nel senso io quando mangio eh, dei giorni nei quali appunto faccio carnivora pura, magari ci metto belle fette di lardo e cioè, vado giù, insomma, abbastanza. Io poi il giorno dopo, ma, cioè, naturalmente io mh, o non mangio, proprio, mh, mi metto a digiuno perché non ce la faccio proprio a mangiare ulteriormente, o appunto mangio veramente due cose, giusto per dire che ho mangiato, ma non, non, non riesco corpo. a fare come dicevi Assolutamente, prima. assolutamente, cioè nel senso non... Comunque eh, mangiare bene vuol dire mangiare di meno, naturalmente di meno. Okay? Quindi se vogliamo risparmiare, risparmiamo nella quantità, non nella qualità. La qualità mediamente conviene sempre arrivare sempre al massimo possibile, poi ovvio compatibilmente con 100 cose che non è che stiamo a disquisire qua, che appunto dipendono certo. da tantissimi certo. altri fattori, insomma. Quindi meno quantità, Anche la le, le reperibilità. Assolutamente, sempre. Quale qual qual qualità rispetto alla quantità è assolutamente meglio. E poi, appunto, vogliamo essere ecosostenibili, vogliamo essere economici, vogliamo essere eco, eco, eco, ecco, tutta sta roba qua di cui si riempiono la bocca. In realtà è quella la, la cosa. Io l'impatto della mia famiglia è praticamente pari a quello, boh, forse... Uh, che un'altra un famiglia farebbe, voi boh, in una settimana su un mese, quello che un'altra una, un famiglia farebbe una settimana, lo, st no. lo stesso impatto. Quindi quando si dice che ci vogliono sette terre per alimentare la popolazione mondiale eh, non è vero, è perché si mangia male, ci sono tanti scarti, non, non, non si mangiano le cose giuste, cose varie, si mangia con una frequenza appunto, come dico, imbarazzante e quant'altro, in realtà basta la nostra terra per so far sopravvivere anche più di quelli che, ne, che ne siamo. È che non abbiamo capito qual è la direzione, ma appunto ci sono i credi vegani che fanno mangiare schifezza ai ragazzini a scuola e quindi cresceranno con una dipendenza da dei cibi che in realtà non, non sono utili. E quindi noi siamo qui a parlarne apposta perché è necessario. Etel, ti volevo dire, Bene. prima di ringraziarti, di salutarti per questa bellissima intervista, volevo chiederti, diamo a chi ci sta guardando qualche riferimento per trovarti nel tuo sito, eh, il, i tuoi social magari, eh, tu hai scritto anche tanti libri, vogliamo dire due parole anche I su questo? Allora, cosa ti posso dire? Allora, sui social io sono a parte Ethel Cogliani e quindi mi trovate con questo nome. Sono l'unica al mondo che si chiama Ethel Cogliani, quindi se trovate Ethel Cogliani sono io. Se, okay. ci sono se ce ne sono due vuol dire che mi hanno clonato il, uh, il profilo. E, um, mi trovate come Immunoreica, okay. Immunoreica è appunto il nome che ho dato al mio protocollo, quindi mi trovate su, tutti, su tutte le cose, sul su web, come sito, come pagina, e mi trovate come immunoreica anche e come canale YouTube, ok. Uh, ho scritto dei libri. Sì, adesso sto al quarto, sto preparando anche il quinto e il sesto. Qual è l'ultimo che, che è uscito? L'ultimo che è uscito è paura, okay. il si penultimo è dei... supervivere. Sono entrambi anche un po' di questo periodo dei... no? che stiamo vivendo. Allora, paura sì, è stato ispirato al, al primo lockdown che ho tirato fuori il, il, il terzo libro. Praticamente mh, i miei pazienti mi facevano tutta una serie di domande alle quali dico, cioè nel senso ci vuole un trattato per spiegare tutta sta roba. Allora, ho, mi sono messa a scrivere, volevo farci un post su Facebook, poi era troppo lungo, vabbè lo metto su, sul sito, poi alla fine ero arrivata a 30, 40, 50 pagine, dico posso fare un articolo del blog di 50 pagine? io a questo punto lo completo con tutte le cose e ci faccio un libro. Okay? Così è nato Paura, essenzialmente, nel quale praticamente spiego la follia che stiamo vivendo okay? e come in realtà viene manovrata ad hoc per uh, i, i loro scopi. Ma in realtà anche supervivere nel XXI secolo, anche se è nato nel 2020, perché in realtà è nato nell'estate 2020, no, nel 2020, 2019, 2019 scusi. 2019. Io, io già sto sperando che siamo nel 2021, scusate, proiezione. <ride> <Di> tutti, <dai. ride> sì, mi sa, mi sa che sta. ci siamo tutti quanti su questa cosa. Nel 2019, è, nato, è iniziato a nascere diciamo nel 2019, in realtà è uscito a uh, aprile maggio 2020, praticamente okay. eh, a ridosso della fine del lockdown, ma in realtà noi ci siamo sbrigati a farlo uscire perché abbiamo visto che quel libro che era nato Fuori dal lockdown, non cioè, è che abbiamo la sfera di cristallo, Cassandra e cose varie, non lo sapevamo, ma in realtà era un libro perfettamente funzionale per dare gli strumenti per affrontare questo periodo. Uh -huh. E quindi dico, sbrighiamoci, dico al prullare non perché mi sento maiestatis, quindi non è, non, non è un prullare maiestatis, ma perché siamo due autori. Okay. Ma in realtà lì, lì si chiama Supervivere nel XXI secolo ed era, eh, aveva l'idea di dare gli strumenti per affrontare la società in evoluzione, così com'è in questo periodo storico, che è una società malante, okay? che tende a, farci, a volerci malati e cose varie. Poi ci sono i miei libri storici, invece, che sono Dietro la malattia, che è nato nel 2016, è il primissimo. Ok, e um, tiro X, -Piles, X -Piles. sì, esatto, nel 2017. Però diciamo che dal mio punto di vista i capolavori sono gli ultimi due, perché sono usciti in un momento proprio di poi tra l'altro sono più maturi, diciamo. Ma è pur vero che non si possono, secondo me, non si può leggere Supervivere e capirlo appieno se almeno non hai letto dietro la malattia, ok? Perché okay. in realtà sono il motivo per il quale sono nati in questo ordine. Ha un senso ha proprio un senso, pure a livello questo, di, no. cosci di coscienza delle persone, perché in realtà è facile dire fai questo, ma in realtà le persone dice: la prima domanda che viene è perché? E quindi questa cosa ti paralizza perché ovviamente uno dice: Ma mi sta. Cioè qui mi dicevo fare una cosa, chi mi dice un'altra, io non so chi seguire. Quindi in realtà certo. dare delle darsi delle motivazioni al movimento, ok? ha più senso che non dire fai questo. Mentre appunto supervivere e fai questo è proprio un manuale, si chiama manuale di sopravvivenza e autoguarigione del corpo, quindi è proprio un manuale a tutti gli effetti. Il dietro la malattia spiega perché. Ok, Quindi risponde alla domanda. E è quindi Etel, eh, allora noi possiamo dire alle persone che ci ascoltano che eh, non solo diciamo, le persone che possono avere diciamo qualche problemino da risolvere legato a malattie infiammatorie, autoimmuni, degenerative, che spesso sono correlate, anzi, molto molto spesso sono correlate all'alimentazione, mm. ma anche chi, perché no, vuole semplicemente saperne di più e quindi può venire a trovarti, perché tu comunque scrivi un sacco, hai anche una rivista e quindi eh, un magazine, e quindi insomma ci sono tantissime sì. informazioni da poter trovare se uno vuole informarsi e quindi migliorare il proprio stile di vita. Assolutamente. Assolutamente, sono qua. Va se bene. Chi vuole Etere. combattere il veganesimo, uniti contro i vegani. Contro i vegani, come Goldrick. Va bene. Etere. Esatto. Io ti eh. ringrazio molto, sei stata gentilissima, spero che ce ne saranno anche altre. altre. E a Lo questo punto... sarò anch'io, se vi piace. Volentieri. E ci sentiamo presto. Grazie. Ok, un abbraccio. Un abbraccio. Buon Natale.